Buongiorno, anime belle tutte, a voi che ci ascoltate in diretta, a voi che ci ascolterete in differita. Siamo sabato 27 giugno, mezzogiorno e due minuti, e partiamo con una nuova intervista di questo percorso che stiamo ormai portando avanti da, da marzo-aprile, a che sono queste interviste del benessere. Cos'è un'intervista del benessere? È una chiacchierata con un uh, professionista, del settore del benessere, che anni fa ha scelto di dedicare eh, la propria vita, la propria formazione alla, al benessere proprio e affiancare gli altri nel proprio sviluppo, sviluppo personale a 360 gradi. E oggi siamo in compagnia di Patrizia Sette Ducati, giustamente alla settima intervista con Patrizia Sette Ducati, perché siamo coerenti. Quindi. Ciao Patrizia, benvenuta. Ciao a tutti, si dice che l'universo non fa nulla per caso, e mi sembra che anche qui abbiamo un bel segnale in, in diretta proprio. Benissimo. Patrizia, allora l'argomento di oggi, oggi eh, parliamo di eh, come migliorare, evolvere il proprio stato interiore ed esteriore. Mm -hmm. eh, vuoi dirci intanto chi sei, cosa fai, cosa, di cosa ti occupi? Certo, eh, beh, diciamo che il, la parola di cosa ti occupi forse è un po' riduttiva perché quello che è il, il cammino che sto seguendo io lo, lo sento proprio come la mia missione personale, la mia missione di vita, qualcosa che in realtà io sentivo già quando ero bambina e poi crescendo, ahimè, me ne sono un po' dimenticata no? e quindi... E ho preso strade diverse che mi hanno portato a fare un lavoro approssimativamente classico, diciamo, fin quando poi a un certo punto ho sentito nuovamente la chiamata e le mie guide mi hanno detto, prendendomi per le orecchie, che dovevo cambiare completamente vita e aiutare le persone. E quindi ho iniziato questo cammino proprio eh, aiutando le persone a trovare la propria essenza, a creare una vita piena di felicità e di pace interiore. E questo lo sto facendo soprattutto da quando ho scoperto il metodo Divine Connection che è diventato un vero e proprio movimento e che sta aiutando veramente tantissime persone. Io nella mia vita ho studiato veramente tanto perché comunque sono sempre stata interessata alla crescita personale e spirituale, è sempre stato un richiamo molto forte per me. E poi a un certo punto le mie guide mi hanno proprio detto che dovevo cambiare vita. Io prima mi occupavo, pensate un po' di moda. Facevo la designer di abbigliamento, ho lavorato anche a Parigi, da Givenchy, in grandi nomi, ma io sentivo che quello non era il mio mondo, perché a me piaceva disegnare in realtà quando ero bambina, ma della moda non è che mi sia mai interessato più di tanto. Lo facevo anche bene, però era un, un faccio questo perché quello che sento dentro non so come realizzarlo. E poi a un certo punto sono stata proprio presa per le orecchie perché eh, io lo sentivo dentro che quello era un cammino che non è che mi risuonasse molto, perché lo sentivo veramente un po' troppo frivola per la mia natura, <ride> non era propriamente quello che sentivo dentro di me e in più sentivo che mi stavo un po' tradendo perché... Hai presente che quando tu senti che hai un, hai un cammino ma non sai come realizzarlo e allora ti adatti un pochino a quelle che sono le regole del mondo, alla fine senti che ti manca qualcosa, senti che non sei sul cammino corretto per te e quindi in qualche modo mi sentivo proprio di tradire me stessa e di buttare un po' via la mia vita, infatti anche se ho lavorato per delle aziende piuttosto importante, il mio sentire era non posso di disegnare stracci per tutta la vita. <ride> e Mi vedevo in esatto. là negli anni che ancora disegnavo questi straccetti, dicevo no, non può essere vero, non può essere questa la mia vita, sento che c'è veramente qualcos'altro. E infatti a un certo punto è arrivato il richiamo e io, ovviamente l'ho seguito. Dopo quanto è successo? Adesso sono curioso. Dopo quanto è successo questo cambiamento? Ma allora, guarda, ti, ti do un piccolo preambolo, no? che, di cui mi sono resa conto non da tantissimo tempo, in realtà le, scrivendo il libro mi sono resa conto di alcune cose. Io quando ero piccola, già all'età di 4-5 anni, meditavo, ma nessuno mi aveva mai insegnato a meditare, perché i miei non meditavano. Io mi mettevo lì e facevo, mi chiudevo in me stessa, facevo tutte le mie riflessioni sul presente, passato, futuro, mi mettevo lì, ripetevo la parola adesso, adesso, adesso per ore, pensando che cosa fosse il tempo presente. Ti dico solo questo, ma me ne sono resa conto adesso. Ho inserito anche questa meditazione nel, nel libro proprio perché era una cosa che ho detto, ma cavolo, ma io facevo sta roba qua quando ero piccola, non mi ricordavo neanche più. E poi mi chiedevano cosa vuoi fare da grande e dicevo voglio fare qualcosa per migliorare questo mondo. Poi ti dico, a un certo punto hanno cominciato a chiedermi cosa vuoi fare da grande come lavoro? E io, ah bisogna lavorare? Sì, ok, a ah, non so a me piace disegnare, dicevo il resto che mi, delle cose che piacevano a me, non, non pensavo si potesse diventare un tra virgolette lavoro. E allora ho detto a me piace di disegnare, non so che cosa si possa fare, e mia zia mi fa perché non fai la stilista? E cosa fa la stilista? Disegna vestiti. Disegna? Sì, va bene, faccio la stilista, mi sono messa lì. Poi quando io mi metto lì come un torello, arrivo. Eh. Infatti ti dico, tra tutte le persone con cui ho studiato, sono stata l'unica che poi ha intrapreso seriamente questo, questo tipo di cammino. E poi a un certo punto ho iniziato, sono andata in, in una vera e propria crisi esistenziale, dove dicevo proprio... No, veramente io non posso vivere in questo modo, non posso vivere in questo modo, non posso vivere in questo modo e ti dico ero realizzata perché comunque facevo un lavoro fighissimo, tutti mi invidiavano, ero sempre in giro, Parigi, qua, là, sfilata e tutto giù, su e giù, ma ti dico a me questa cosa non faceva sentire realizzata interiormente, mi spiego? Cioè, eh, nel senso che sì, apparentemente, secondo gli standard comunemente accettati, ero una persona realizzata, ma cosa diceva la mia anima? La mia anima non era felice. E a un certo punto una delle mie guide spirituali eh, mi ha proprio detto che dovevo cambiare il cammino. E questo è accaduto, boh, mi sembra, nel 2009-2010. Mm? E, e quando mi ha detto che dovevo aiutare gli altri, io ti dico, avevo già fatto un sacco di studi proprio, però li avevo fatti per mio interesse personale, mai e poi mai avevo pensato di eh, utilizzarli per aiutare gli altri, se non i familiari, eccetera, eccetera, prima di tutto perché non mi sentivo degna. E poi, anche io ho avuto questi problemi, eh. <ride> per cui quando, quando ne parlo con qualcuno so bene di che cosa stiamo parlando, e poi perché non ho mai sopportato quelle situazioni in cui a livello egoico una persona faceva un corso di due giorni e poi diceva io sono un coach. Dicevo, mio Dio, hai fatto un corso di due giorni e pretendi di aiutare gli altri, come puoi fare una cosa del genere? Cioè tu devi essere prima, la prima persona ad essere centrata, congruente con quello che vuoi portare agli altri. Sei una persona che fino all'altro giorno aveva un sacco di problemi e ce li hai ancora oggi e hai solo fatto un corso, non puoi cambiare completamente e decidere di aiutare gli altri quando tu stesso non sei ancora diventato quello che vuoi aiutare gli altri a diventare, ossia se stessi poi, secondo me quello è il cammino. E quindi ti dico, è stata un po' così. Infatti, subito c'è stata un po' di resistenza per tutta una serie di motivi, no? Anche perché ti dico, era, ero, ero, ero una professionista affermata che aveva un suo, un suo giro, tutta una serie di abitudini, eccetera, eccetera, a cambiare completamente è stata un attimo di paura poi sono sempre stata aiutata dalle mie guide quindi devo dire molto fortunata perché comunque le mie guide spirituali mi hanno sempre preso un po' tra le orecchie e qualche calcetto nel sedere mi hanno aiutata mi hanno accompagnata alla trasformazione il al cambiamento quindi c'è sono... anche questo eh? volte ti hanno fatto anche volare dipende dall'intensità dall del calcio sì, sì, qualche volta sì, anche perché comunque tanto non c'era possibilità di dire no, non lo faccio, ma mi convincevano. E poi io adesso lo so che quando mi dicono qualcosa lo faccio subito perché tanto hanno sempre ragione. Bene. Ma guarda, tu parli con grande eh, noncialanza e naturalezza delle eh, mie guide, quindi ascolto, ascoltare questa voce sì. interiore che ti arriva poi. Sarebbe tutta un'altra intervista, a capire quando è la mente o quando è, eh, siamo davvero connessi. Una frase. Vai. Lo dico in una frase, quando tu senti qualcosa, non è importante che tu senta con le orecchie, perché ci sono tanti modi di sentire, può essere anche semplicemente un'intuizione, ci sono tante modalità di sentire le nostre voci interiori, se vogliamo chiamarle in questo modo, e la prima cosa che ti arriva, che è saggia e che è utile, è vera. Quando poi c'è un'altra vocina che ti dice ma sarà vero o non sarà vero, quella è la mente, semplicemente, è il nostro ego appunto, il dubbio è la mente, la paura è la mente, la verità, quella, quel, quel qualcosa che ti apre il cuore anche se magari ti spaventa è la verità. Ecco, semplice, vedi? Ecco, ma mica c'è bisogno di un'altra intervista, fatto, basta. Ah, è, proprio, è tutto semplice, siamo noi esseri umani che complichiamo tutto perché le cose in realtà sono veramente semplici, me lo dicono sempre le guide. Guardate che è tutto semplice, siete voi che siete complicati. Così mi dicono continuamente. Senti, cara, allora, ehm, questa, questa intervista eh, qual è lo scopo? È quello di sapere, da appunto, come dicevo durante l'introduzione. Chi ha dedica sta dedicando la propria vita alla, allo sviluppo del benessere prima personale, come dicevi tu, non posso aiutare gli altri se prima non aiuto me stesso, e poi affiancare gli altri in, un, in realtà in un processo personale, essere un po' un facilitatore del processo personale, ehm, mi sembra di capire che ehm, il tuo modo di aiutare gli altri è attraverso le guide, attraverso questo canale, o vuoi approfondire... Questo discorso sì beh mh, intanto sicuramente il canale è qualcosa che mi aiuta sempre perché intanto mh, mi aiuta proprio a lavorare prima di tutto su di me e poi mi aiuta con delle informazioni molto precise per aiutare le persone che a me si rivolgono e proprio grazie anche alle guide anzi grazie alle guide non anche alle guide ehm, mi è arrivato proprio eh, qualcosa che io stavo aspettando da tantissimo tempo perché come, come avevo accennato io ho studiato veramente tanto e conoscevo tantissimi, tantissimi metodi di lavoro il problema è che tutti i metodi che io conoscevo erano complessi le persone non li potevano fare autonomamente a me piace molto quando una persona quando si rivolge a me poi diventa autonoma, diventa indipendente, diventa, diventa forte non mi piace una persona che deve continuare, continuare, continuare a chiedere e ad essere dipendente, anche perché dipende sempre dal motivo per cui uno fa un cammino. Il mio motivo è quello di rendere veramente questo posto un posto migliore rispetto a quando sono arrivata. <ride> Quindi questo ovviamente si può fare quando tu rendi le persone autonome e forti. E sentivo che c'era qualcosa che doveva essere facile, semplice, e anche piacevole da utilizzare. E soprattutto veloce prima di tutto perché io stessa sono mh, pigra pigra nel senso che quando una cosa è brutta noiosa e, e complessa da fare non ho voglia di farla neanche io quindi non vedo perché qualcun altro dovrebbe avere voglia di utilizzarla mi spiego ci sono veramente tante tecniche meravigliose però alcune sono complicate alcune ti chiedono di fare delle cose fastidiose e io stessa Cercavo, cercavo, cercavo e non trovavo questa soluzione. A un certo punto, ehm, la prima volta che sono venuta proprio qui in Spagna, ehm, durante la meditazione al mattino, le mie guide mi hanno detto: Scrivi. Quando cominciano così, vuol dire che io scrivo da un'ora o due. E ho iniziato a ricevere questo metodo e. Hanno cominciato a farmi vedere quali erano le possibilità. Ovviamente loro ti mostrano non il futuro, ma le possibilità, perché il futuro poi siamo noi a costruirlo. Mi spiego? E quindi mi hanno fatto vedere che questo metodo era molto semplice e aiutava veramente le persone a risvegliarsi profondamente. Ovviamente se lo utilizzavano, se non solo conoscerlo non serve a nulla. E mi hanno cominciato a dare i passi. Me li hanno dati uno per volta e non me li hanno dati tutti assieme e mi hanno cominciato a dare questi passi e io veramente quando ho compreso che cosa stavo ricevendo mi sono sentita veramente benedetta perché dicevo oddio finalmente è arrivato è arrivato e allora pian piano che arrivavano i passi io prima di tutto li sperimentavo su di me e poi visto che facevo tantissime conferenze in quel periodo facevo anche sperimentare le parti del metodo che conoscevo e Tutte le persone che provavano il metodo, magari facevamo un paio di tentativi durante la conferenza, riuscivano ad arrivare in questo stato meraviglioso che permetteva proprio alle persone di connettersi con la verità. E non era un qualcosa che io li convincevo a fare. Io semplicemente guidavo il metodo e loro stesse arrivavano a questo livello di connessione con il divino che poi... È un tutt'uno, quello che noi siamo con quello che c'è attorno a noi non è un qualcosa di diviso, ma noi siamo un tutt'uno e quello lo possono sperimentare perché dire la parola serve fino a un certo punto quando tu fai l'esperienza, è tutta un'altra cosa. Ma cosa me ne avevi chiesto? Che non mi ricordo più? Io ho iniziato come una macchinetta e <ride> non mi ricordo? Ne più mi ha dato degli indizi, quindi mi sembra di aver capito che tu hai scritto questo libro guidata dalle guide, quindi canalizzando questo metodo. Sì, sì, sì anzi è, è divertente, c'è anche scritto poi nel libro questa cosa, ma quando ho iniziato a scrivere questo libro è stato divertente, perché ero, ero a Kuala Lumpur e um, un giorno, c'era cioè, sempre stato bellissimo tempo, quel giorno lì nubifragio, cioè non potevi uscire, e una delle mie guide mi ha detto oggi inizia a scrivere il libro, faccio no io non so cosa scrivere, eh, scrivi del metodo, cioè, ma io non so cosa scrivere, mi ha detto tu stai qua, sono stata male quel giorno lì, mi hanno bloccato nell'appartamento e mi sono messa a scrivere il libro, ho iniziato senza neanche sapere che cosa stessi, stessi scrivendo, e poi si è scritto, <ride> si è scritto il libro. Mi faccio ridere perché è un po' il processo che ho vissuto anch'io in parte, i primi tre mesi del, del mio libro sui maya, e anch'io, anzi, andavo più veloce e dicevo: oh, piano, calma, sto scrivendo a mano. Poi non potevo scrivere al computer perché mi partiva il mal di testa a mano, dovevo scrivere quindi. Capisco, niente a sorridere perché mi, mi fai ricordare quei momenti. Senti, e eh, prima, di, prima di tutto questo blocco che è successo, mm -hmm. eh, tu? Che, come, come svolgevi la tua attività? Bah, ehm, semplicemente eh, abbiamo creato un, una community su Facebook, un gruppo che si è creato praticamente quasi da solo proprio sul, sul metodo Divine Connection e ehm, praticamente lavoravo con le persone sia all'interno del gruppo sia con degli eventi eh, dal vivo. Abbiamo fatto alcuni live sul metodo Divine Connection e poi alcuni corsi più intensivi, più riservati anche qui a Malaga e in più una volta all'anno circa tengo un altro tipo di percorso per le anime diamante per trovare la missione di vita però diciamo che il centro proprio del mio lavoro è il metodo divine connection proprio che comunque svolgo come ti ho accennato con i live e poi attraverso il gruppo quindi io lavoravo già parzialmente online già parzialmente online, a parte ovviamente gli incontri, gli incontri di gruppo, che quelli si fanno generalmente dal vivo. Però già tenevo alcune, alcune dirette, alcuni incontri, alcuni incontri online. Okay. ok, e poi arriva qui in Italia, è stata la, la deadline è stata l'8 marzo, quando okay. il presidente delle Conte ha detto, ragazzi, sapete che c'è di nuovo? Da domani state tutti a casa. Bene, grazie. <ride> Da, da voi mi sembra di aver capito che è arrivato qualche settimana dopo questo blocco. Sì, sì, infatti prendevo un po' in giro mia mamma perché quando la sentivo mi diceva ah, siamo tutti chiusi in casa e dicevo: no, qui tutto normale, mamma, tutti tranquilli, sì, sì. in giro, <ride> ristorante o quello che è. Insomma noi qui eravamo tutti molto più tranquilli e poi a un certo punto invece ci è toccata la stessa cosa. Ok, allora queste interviste vogliono capire, eh, diciamo, chi c'è dietro il professionista, quindi la persona che c'è dietro il professionista. Mm? E va un po' a metterti a nudo, sì, no, non dietro fisicamente, no, no, no. ma dentro di te. Ehm, e allora ti chiedo, qual è stata onestamente la, la prima reazione che hai avuto quando questa sorte, capito, che toccava anche a voi lì in Spagna? Quindi quando vi hanno detto, oh, anche qui da domani tutti a casa. Intanto quando è venuta fuori questa storia non è che mi avesse convinto tantissimo, devo dire la verità, nel senso che mi sembrava che se ne facesse qualcosa di eccessivo e visto che non eravamo nuovi a questo, questo genere di allarmismo, per me era una cosa un pochino eccessiva, non ti dico che non, non sia esistito nulla, però ti dico semplicemente che mi, mi è sembrato subito tutto molto eccessivo. E la prima cosa che, che ho fatto, indipendentemente dal fatto che toccasse anche a noi o, o non a noi, sta chiusi in casa perché in realtà poi c'è qualcuno dietro di me? No, sentivo te? dei, dei sibili, dei suoni, non capivo. Ah, ok. <ride> e tanto siamo tutti ben accompagnati, no? Comunque, quando ho sentito che c'era comunque qualcosa di strano, no? nel senso oltre a quello che stava accadendo fisicamente nel mondo sentivo che era un periodo un pochino di reset, mi spiego. E quindi oltre all'incredulità e alla mia sensazione che fosse tutto molto esagerato, tutto molto strano, non so come, come spiegartela questa cosa, ma ehm, la prima cosa che ho fatto, come faccio sempre quando c'è qualcosa che non mi convince, mi metto in connessione con le mie guide e dico, beh ragazzi che si fa? Che succede? Cosa sta succedendo? E allora loro mi hanno detto avete voluto un'occasione per migliorare questo mondo? Eh, e adesso sta a voi fare i passi dovuti nel senso che noi vi diamo l'occasione siete voi adesso che ovviamente dovete sfruttarla nel modo migliore ok? Io ho detto va bene e, faccio, e quindi cosa devo fare io? E mi dicevano proprio questa frase, testuali parole, punta la freccia dove vuoi andare, faccio mai tutto il casino che stanno facendo qua a livello politico, così punta la freccia dove vuoi andare, non devi fare altro. Ok, vedevo che c'erano tutta una serie di persone, no, attorno a noi, anche sul nostro, sul cammino spirituale, no, che cominciavano ad occuparsi tantissimo di politica. E dicevo, ma non vorrei fare anch'io, non vorrei fare un errore, nel senso che io avevo il dubbio, no, ma non è che magari devo fare qualcosa a quel livello, anche se ti dico io di politica non mi, non mi occupo più da quando avevo 14-15 anni, allora me ne occupavo, e, e non è che devo fare qualcosa anch'io, non che mi volessi presentare alle elezioni, però insomma informarmi di più o fare qualcosa del genere, e a me continuavano a dire no, punta la freccia dove vuoi andare, e ho detto va bene, ho capito, e allora ho utilizzato questo periodo per dedicarmi, a, ho diviso, diviso la giornata in questo modo, al mattino, eh, dal mattino presto, secondo dell'ora in cui riuscivo a alzarmi, a volte mi alzo anche alle 4 io, non tutte le mattine, però dalle 4 alle 7 diciamo la sveglia, non, non la metto ma mi sveglio io naturalmente quando è il momento corretto. Fino, fino all'ora di colazione ho utilizzato il tempo per meditare, per connettermi, per lavorare su di me, sul, sulle persone del gruppo, su tutto il mondo, eccetera, eccetera, a livello energetico. Dopodiché al mattino utilizzavo il tempo per lavori creativi, quindi utilizzavo la mattinata per cose creative e poi pomeriggio lo utilizzavo per altri tipi, tipi di attività. Mi sono, mi sono mh, dedicata molto al gruppo perché comunque in questo periodo c'erano molte persone che avevano serie difficoltà, c'erano anche alcune persone che lavoravano in ambito sanitario, quindi sono andati proprio in crisi. E quindi diciamo che abbiamo, con tutto, il, con tutto il team di Vine Connection, abbiamo utilizzato molto il tempo per, per aiutarli, abbiamo dato molte meditazioni, abbiamo fatto tanti lavori proprio con il gruppo proprio per aiutarli. E devo dire che le persone si sono ricentrate, anche forse avevano proprio bisogno di sentire vicinanza di qualcuno, anche perché in questo periodo eh, c'è diciamo, stata proprio la tendenza a separare, a dividere, mentre in realtà per noi una delle sfide era proprio quello di rimanere uniti di connetterci proprio con l'unione, di sentirci un tutt'uno, al di là della separazione fisica. Mi riesco a spiegare? Mm -hmm. E quindi diciamo che questa è stata un po' la cosa su cui abbiamo portato molto l'attenzione. Infatti in realtà noi abbiamo lavorato molto più, molto più del solito perché comunque oltre alle, alle attività normali ci siamo proprio occupati proprio di tenere l'attenzione molto sul gruppo perché il gruppo aveva proprio bisogno. E loro lo hanno molto apprezzato, abbiamo anche fatto eh, alcune dirette, la diretta cos'era del, del 5 aprile al mattino, c'era un sacco di gente, sai che abbiamo fatto anche noi la diretta, c'era questa meditazione mondiale e noi ci siamo incontrati alle 4.35 del mattino e c'era un sacco di gente proprio, non credevo che ci sarebbero state tutte quelle persone si vede che c'era proprio bisogno di, di unirsi e di lavorare tutti assieme, questo sì, questo l'abbiamo sentito molto, anche perché comunque sai, in questi periodi vengono fuori le fragilità, le difficoltà, i dubbi e sono venuti fuori anche a me, infatti io avevo il dubbio proprio su cosa, quale fosse il mio ruolo in questa situazione, perché ho detto ok, finora io ho fatto così, ma adesso cosa devo fare, devo cambiare qualcosa? In realtà no. Uh, e poi tra l'altro, dico anche dall'Italia, avevo tutta una serie di amici che mi dicevano, c'era chi cominciava veramente a occuparsi di politica pesantemente, chi mi raccontava tutta una serie di cose. In realtà quando sentivo queste persone la mia energia scendeva tantissimo. E quello era proprio un segnale che ho, capi che ho capito dopo, io pensavo fossero le notizie ad abbassarmi l'energia. Invece in realtà non erano le notizie, ma era perché tutto questo mi portava fuori dal mio cammino. Quindi ti dico, il, um, il fatto di entrare in un periodo di crisi, ognuno ha il suo lavoro da fare, ciascuno di noi. La cosa importante è capire qual è il ruolo migliore per te in quel momento, non per tutti c'è lo stesso ruolo, ciascuno di noi ha il suo cammino, l'importante è capire il proprio e rimanere centrati in quel ruolo al di là di quelli che possono essere i propri dubbi, andare a lavorare magari su questi dubbi, anche perché i dubbi sono connessi all'ego, alla paura, a ciò che noi non siamo. E noi eh, diciamo che l'unico lavoro di guarigione che dobbiamo fare su di noi non è un diventare qualcun altro, ma è un diventare noi stessi. Com'è che diventiamo noi stessi? Noi diventiamo noi stessi quando lasciamo andare quello che noi non siamo. E quello che noi non siamo sono tutte le... Eh, le paure, tutto ciò che ci allontana dal nostro essere divino. Noi siamo esseri divini, nessuno è eh, non lo è, tutti quanti, eh, c'è qualcuno che dice ah io no, no, anche tu, anche tu, tutti quanti lo siamo. E quando noi invece entriamo nella paura, noi ci allontaniamo da chi siamo. Noi quando entriamo nella paura diventiamo ciò che noi non siamo. E quindi la. Guarigione spirituale consiste semplicemente nel tornare verso noi stessi, cosa in realtà di molto semplice, ma semplicemente un qualcosa che quasi nessuno ci aiuta a fare e nessuno ci spiega come fare. Mi spiego? Wow, è tutto molto armonioso, quindi insomma, hai dato un punto di vista che non si sente in giro. Una, una prospettiva, un'idea il, per, il perché è accaduto questa cosa con un punto di vista diciamo più espanso che in giro non si sente quindi è tutto molto armonioso quello che hai raccontato c'è questa proprio unione tra professionista e persona non c'è qualcuno dietro il professionista tu sei tu e, e, non, e com, da, da, da come lo racconti la sensazione è che non hai avuto neanche un attimo di esitazione rispetto a una cosa assolutamente imprevista, a meno che tu già non lo sapevi, se no immagino che anche per te sia stata assolutamente imprevista. Sì, e sì, sì, imprevista anche per me. Ma ti posso dire che la mia forza e anche un po' l'esperienza che ho fatto precedentemente, eh, proprio grazie alle guide, che ormai so che quando mi dicono qualcosa è quello che devo fare. Però anch'io ovviamente in passato sono, ho vissuto dei momenti di dubbio, quando hanno cominciato a dirmi che devo cambiare completamente vita, un attimino di scombussolamento l'ho avuto anch'io. Sai, cambiare vita a quasi 40 anni, ti dici ok, aspetta un attimo ti manda un pochettino in ansia e in crisi, però ti dico che in questo caso, in questo caso tutte le volte che magari c'era un abbassamento di energia, semplicemente mi, mi connettevo e naturalmente, grazie anche al metodo, perché io poi utilizzo il metodo, il metodo Divine Connection, quello che mi ha dato, perché poi ho scoperto che c'è gente che, che insegna delle cose e poi non le usa. È una cosa molto strana. Ma tu, tu non solo l'hai scritto, ma lo usi anche? ma pensa a te okay, okay. infatti c'è qualcuno che magari ha fatto, ha fatto dei corsi più avanzati in passato e gli ha detto ma scusami non usi il metodo, ah ma io già faccio questa roba qua che poi glielo ho insegnate io queste cose ma gli dico ma usalo, lo uso anch'io cioè non è che è una roba sminuente perché è facile le cose devono essere facili e soprattutto ti devono portare dei risultati se non servono a niente e, e perché non utilizzi le cose che servono e che sono facili utilizzalo no. Anzi, anzi, ho notato che, eh, come dire, quando, mh, più la pratica si ha, mh, più avanzi nella pratica, più sei efficace e diventa facile. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché tutte le... Infatti c'è qualcuno che mi dice, guarda c'è anche scritto sul libro, c'è una ragazza che era venuta al primo live, quando il libro non l'avevo ancora pubblicato, una ragazza universitaria che lei era molto razionale, no? Come persona. E mi diceva. No, ma io cioè, ho dei problemi. Sono qua, eravamo a live, il live dura in genere due giorni, quindi le persone dormono fuori almeno una o due notti. Ma io ho paura, non ho mai dormito in stanza da sola. E faccio, beh, usa il metodo, conosci, stiamo, stiamo facendo quello qua. <ride> ah no, ma veramente è troppo semplice. E ho detto, beh, lavora sul tuo pensiero che sia troppo semplice e poi lavora sull'ansia. E lei ovviamente è riuscita a dormire da sola in pochi minuti e ha risolto tutto. Wow. Sì, è tutto molto semplice. C'è anche qualcuno che a volte mi dice: sì, ma è troppo semplice. Faccio mettiti a testa in giù e fai lo stesso. Lo stesso <susurra> <processo>. <susurra> eh, fa. Se vuoi qualcosa più complicate, complicatele, ma il processo è sempre quello. Non serve fare nient'altro, è proprio facile. Facile, facile. Senti, hai risposto in realtà anche all'altra domanda che avevo perché momenti di down, cioè non siamo Dio, non siamo perfetti, siamo umani, tutti li abbiamo appunto volevo chiederti cosa hai fatto tu in quel momento e già in parte mi ha risposto. Mi sono connessa, <ride> ma è la, cosa che, è la cosa che in realtà serve sempre, perché sai, la, la gente cosa tende a fare? La società ci spinge un po' a questo, no? Sei in crisi, cosa fai? Vai a fare shopping, vai fuori con gli amici, vai fuori. Una frase che mi è arrivata proprio in questo periodo è stata bellissima, perché poi non gli avevo neanche dato tutta questa importanza, mi sono resa poi conto dopo, di quanto fosse bella più dentro e meno fuori non ho mai detto a nessuno resta a casa eh, perché non, non, non era una cosa politica ma era proprio state dentro dentro di voi non dentro casa che poi la casa rappresenta noi stessi in realtà più dentro e meno fuori non portare l'attenzione solo a quello che accade all'esterno quello che accade all'esterno non è altro che il feedback di quello che tu sei delle tue vibrazioni di quello che tu stai manifestando di quello che di quelli che sono anche i tuoi punti di lavoro e di miglioramento, mm? sempre per tornare a chi sei, l'essere divino, e lasciare andare quelle parti che non ti appartengono, che magari ti sono state inculcate o che sono connesse alla paura, che tu non sei, tu non sei quella cosa lì. E quindi, più dentro e meno fuori, vuol dire connettiti a te stesso. Ascolta le tue emozioni, ascolta, guarda che cosa c'è dentro, perché l'unico modo per trascendere quello che sei stato fino ad ora e che non ti apparteneva. Se tu hai vissuto una vita che non ti appartiene, non serve fare cose in più, non serve fare un viaggio punto, se fai a farti una vacanza poi torni, sei peggio di prima, a meno che non sia un viaggio di trasformazione, ma in quel modo lo devi vivere. Non serve fare cose all'esterno, non serve riempirsi la vita di oggetti, quella è solo una fuga da noi stessi, serve connetterci, connetterci con le nostre parti più profonde. E questo lo faccio anch'io, non lo dico così per dire, lo dico perché è l'unica soluzione. Se tu stesso fai delle... Mh, delle emozioni e scappi da queste emozioni queste emozioni diventano sempre più forti perché ti rincorrono il fine di queste emozioni è proprio quello di farsi notare di farti notare che c'è qualcosa che non va quindi se tu scappi esse devono diventare più forti perché loro sono lì per aiutarti quindi quando qualcosa arriva nella tua vita al posto che scappare cosa fai devi ascoltarlo ascoltarti quando tu ascolti le tue emozioni intanto già diventano più tenui, non sono più così aggressive perché non hanno più bisogno di attirare la tua attenzione, tu le stai ascoltando. Se tu hai paura e al posto che continuare a distrarti rimani lì e ti ascolti, ascolti questa paura, questa paura comincia a placarsi. Se tu poi ti connetti al campo di verità che è quello che facciamo con la Divine Connection, tutto questo scompare. Perché? Perché in quel campo cosa succede? Scompare tutto quello che non è autenticità, non è verità e che tu non sei. Mentre quello che è verità diventa più forte. È un campo di verità dove tu devi solo fare esperienza alla fine. Quindi il, in realtà questo momento, questo, questa chiusura, anche se è arrivata in modi magari che qualcuno può aver definito discutibili, era una grandissima metafora. Stai dentro di te, non continuare a distrarti. Tra l'altro è stata, ti ho forse accennato prima che qui in Andalusia è stata una cosa stranissima perché abbiamo avuto due mesi di pioggia, cioè in Andalusia, forse piove una settimana all'anno, due mesi di pioggia, quindi per noi era proprio facile rimanere in casa. <ride> quindi non è stato neanche un grande problema. Ma anzi, è stato proprio un portare l'attenzione. infatti Molte delle persone che sono nel gruppo abbiamo fatto tutta una serie di lavori e molte hanno iniziato a svuotare casa, buttare via tutto quello che non serviva, a fare spazio, non a riempire i vuoti, ma a creare spazio. Lo spazio è libertà, lo spazio è verità, lo spazio è ascolto. Il riempire vuol dire mettersi le mani nelle orecchie, mettersi le mani sugli occhi, non volere ascoltare. Mi spiego? il riempire è una fuga. Il creare spazio e mettersi in apertura proprio di quello che esiste. Quando noi ci connettiamo con noi stessi col divino, con quel campo, quel campo è il vuoto. Quel campo è lo spazio e quel nulla in cui c'è tutto, c'è tutto quello che a noi serve. Wow. Senti, e adesso cosa possiamo fare per chi si sta ascoltando, per se è uno stato magari di, in cui ha bisogno di tornare a uno stato di centratura o, diciamo, avere una riserva per il futuro, nel momento in cui abbia bisogno di riconnettersi, ricentrarsi, espandersi, essere presente. Ma, guarda, quello che ti posso dire, visto che una delle mie, diciamo, delle mie caratteristiche che mi... Che mi riscontro naturalmente e che mi dicono anche di che fa parte proprio di me e la praticità io direi che ho parlato fin troppo secondo me potrebbe essere una buona cosa fare esperienza visto che comunque è un qualcosa dall'idea che che l'esperienza è qualcosa di rinunciabile molto spesso anche se io amo leggere tantissimo le persone mi chiedono dove posso trovare le informazioni in merito a questa tematica o, o per incontrare le mie guide, che libri devo leggere? Dico, ma non leggere. Allora, vuoi leggere? Leggi. Ma per incontrare le tue guide ti devi mettere lì e connetterti. Devi connetterti con te stesso, devi connetterti con quello che c'è. Non puoi sostituire l'esperienza con la conoscenza. Quindi direi, facciamo esperienza... Così troviamo la conoscenza attraverso l'esperienza. Magari chiudo solo la finestra perché si sentono passare un po' le macchine e può dar fastidio, ok? Vai, okay? va bene. Arrivo, eh? Arriva, adesso arriva. Bene, come dire, non sono, non sono più, sono d'accordo. Perfetto, sono pronto, quando vuoi. Oh anche, tolgo anche il microfono così non ci sono rumori di qua. Se sì, ogni tanto sentirete qualcosa, ma basta portare l'attenzione dove vogliamo andare. Quindi se passa una moto, voi non ascoltate, l'ascoltate solo la mia voce che vi conduce e poi quello che accade. Mm? Ve lo dico chiaramente che tutte le persone che praticano il metodo la prima o la seconda volta entrano subito nello stato. Io sono sicura che voi sarete tra le persone che riusciranno subito a connettersi alla prima volta. Quindi semplicemente chiudete gli occhi. Fate un bel respiro. E lasciate che un raggio di luce. Lascia che un raggio di luce arrivi a te. Lascia che ti avvolga. E lascialo entrare dalla sommità del tuo capo. Questa luce è la luce della fonte lascia che riempia tutto il tuo corpo e in qualche punto del tuo corpo sentirai una sensazione piacevole potrebbe essere anche in un punto molto piccolo e definito non è importante dove tu cominci a sentirla è importante che tu la lasci espandere lasciala espandere a tutto il tuo corpo e adesso porta l'attenzione all'interno del tuo corpo e allo spazio tutto attorno a te. E ora lascia andare tutto. Chi pensi di essere, chi pensi di dover essere. I tuoi ruoli, il tuo lavoro, la tua casa, tutti i tuoi oggetti, tutti i tuoi avere, tutte le persone care, i nemici... Lascia andare tutti i tuoi progetti, tutto ciò che pensi di voler realizzare, tutte le tue aspettative, i tuoi sogni e anche il tuo nome. Ora non sei più niente e nessuno di definibile. Rimane esclusivamente la tua scintilla divina. E tu? Lasciala espandere, non devi spingere, non devi fare niente. Lei si espande naturalmente se tu glielo lasci fare. Espansione, espansione, espansione. Non chiederti come faccio ad espandere la scintilla divina. I bambini lo fanno subito perché la lasciano espandere. Fai la stessa cosa. Espansione, espansione, espansione, lasciala espandere oltre la stanza in cui ti trovi, lasciala diventare sempre più grande, grande come tutta la città in cui ti trovi, la regione, lo Stato, la Terra, il Sistema Solare, la Galassia e come tutto l'universo, espansione, espansione, espansione. E ora solleva lo sguardo, sempre con gli occhi chiusi, tenendo la testa esattamente nella stessa posizione. Quindi i tuoi occhi andranno verso l'alto, il tuo sguardo si dirigerà verso l'alto. E porta, mentre tieni gli occhi verso l'alto, poi tra un po' si abbasseranno da soli, non ti preoccupare. Questo ti serve semplicemente a percepire un po' più forte quella sensazione di connessione e di espansione. Continua ad espandere porta l'attenzione alla zona del perineo, tra il sesso e l'amo. E lascia che l'energia che si trova in questa zona si risvegli e risalga naturalmente la tua spina dorsale. Arriva alla corona, alla sommità del capo e si diffonde. Da te cominciano a partire infiniti raggi di luce che ti connettono con tutto ciò che esiste. E ripeti, io sono te, rivolto alla, fronte, alla fonte, io sono te, tu sei me, noi siamo l'uno. E ora sei in uno stato di connessione con il tutto, quello che noi chiamiamo Divine State. Tutte le volte che farai questo processo diventerà sempre più forte. E adesso se dovessi avere qualche pensiero, qualche sensazione non positiva, non piacevole, semplicemente lascia che anch'essa si espanda, così come hai fatto con la tua scintilla divina. espansione, espansione, espansione. Qualsiasi cosa puoi espandere, se hai dei figli o delle persone che ami, espandi anche l'amore per loro. Puoi espandere anche tutto assieme, sia le cose di cui hai piacere liberarti, sia le cose che hai piacere che diventino ancora più forti. Tanto è l'energia divina che fai il lavoro. Tu semplicemente porti l'attenzione e permetti che il processo avvenga. Tu puoi fare, puoi utilizzare questo metodo sia per centrarti, sia per lasciare andare emozioni che non ti fanno star bene, blocchi, limiti, sia per renderti congruente con una vita felice, piena di pace e gioiosa. Espansione, espansione, espansione. Questa d'ora in poi sarà la tua parola d'ordine che ti aiuterà con grande facilità a ritornare in questo stato. Se desidererai rifare questo lavoro, utilizzare il metodo, potresti arrivare ad entrare in questo stato in pochissimi secondi. Espansione, espansione, espansione. E la cosa, bella, la cosa bella è che man mano che tu ti permetti di utilizzarlo, puoi anche farlo con gli occhi aperti. E mantenere questo stato divino anche con gli occhi aperti. E ora puoi aprire i tuoi occhi e vedrai che potrai sentire la stessa sensazione. Come stai Christian? Sei diventato tutto rosso! Sono diventato rosso, pianto, sbadigliato Beh, insomma, ha funzionato eh sì, funziona. Sì, sì. Ma anche perché non, non l'ho inventato io, eh. mi è stato dato da delle, da, dalle guide dalle guide che, che, che mi hanno dato questo, questo metodo. e Funziona, non mi posso neanche prendere il merito, ma funziona veramente molto bene. Infatti, L'ho provato sul campo in una situazione proprio di crisi perché c'erano delle persone che sono venute qui a fare un intensivo per poche persone a Malaga ed eravamo in una cabinovia e una di queste ragazze che era con me in cabina è andata in attacco di panico e quindi mi ha detto Patrizia, Patrizia, ho un attacco di panico. Soffro l'altezza, non, non eravamo ancora quasi partiti, eh, eravamo a un metro da terra. Ho detto, e eh beh, cara Sonia, posso anche dire il suo nome, tanto c'è anche la sua testimonianza sul libro. Eh, sappi che io tra cinque minuti mi metto a saltare in cabina, quindi tu stamattina hai imparato il metodo, utilizzalo, perché sai che io mantengo la parola. Sono passati circa cinque minuti e mi sono messa ovviamente, perché sai che io mantengo la parola, no? Quindi mi sono messa a saltare in cabina, e lei ha detto, Patrizia, guarda, non è passato del tutto, ma sto bene. Dopo qualche mese è venuta live dichiarando di volersi buttare col paracadute. Ho detto, ok, io non mi butterei lo stesso, ma va bene, vuol dire che ha funzionato su di te. Quindi... <ride> e lì ti dico, l'abbiamo provata perché non l'avevo ancora provato in quelle situazioni, però diciamo che è andata molto bene. <ride> è andata molto bene. Wow. Tu sei ancora più di là che di qua, devi ancora tornare, Chris. <ride> Ma beh, guarda, è stato strano, non è la prima volta che la provo questa tecnica, che l'applico, e questa volta è successa una cosa strana, per cui mentre c'era un'espansione, un andavo dentro di me e l'universo, cioè non, non andavo fuori, eh, andavo dentro nell'universo, era strano, sia fuori che dentro in realtà. Sì, perché noi siamo, siamo parte di tutta quella roba lì, quando noi facciamo l'espansione è una connessione totale, noi diventiamo il divino che siamo in realtà, quindi è chiaro quello che, quello che è successo. E quindi in realtà poi ti ho detto non sei ancora tornato, non, si, non bisogna tornare, anzi più siamo in quello stato, quando facciamo la vita di tutti i giorni è meglio viviamo, perché quello è uno stato di verità. Quando noi siamo in quello stato, tante cose che normalmente ci potrebbero spaventare non ci fanno più paura, perché sappiamo che sono illusione. Viviamo proprio la vita in un'altra modalità. Io stessa qualche, qualche volta mi faccio magari prendere dalle illusioni terrene, poi mi connetto e tutto cambia completamente. È eh, bello, bello da, da applicare. E adesso che lo sappiamo, nel caso mai dovesse tornare ancora questa questo gioco politico di tutti a casa, beh, sappiamo come fare per rimanere centrati, Abbiamo una, una modalità in più oggi, importante. Sì, poi comunque, più che, più che solo per questa situazione, adesso diciamo che questa è stata un'occasione, ma diciamo che è un qualcosa che utilizzato sempre trasforma veramente l'esistenza, perché tu percepisci proprio te stesso e la vita in un altro modo comprendi molto meglio, senza che te lo debba dire nessuno che questa è la cosa più bella, che cosa è reale e che cosa è illusione, che cosa è vero e che cosa non è vero, che cosa fa parte di ciò che è importante e ciò che non lo è. è un, ti rende più capace di discernere, ma attraverso un filtro di verità e non attraverso qualcosa che ti è stato detto dall'esterno. Quindi questo ti rende molto più forte. Beh, con una modalità così semplice mi viene da dire che anche chi è scettico e gli dice: Vabbè, prova e si rifiuta, è perché c'è una paura dietro, perché non c'è. Sì, guarda, perché comunque anzi, io adoro gli scettici, perché io stessa faccio parte di, nonostante io sin da piccola abbia avuto sempre contatti con guide, e, e diciamo che non, ave... non... non ho proprio vissuto come una bambina comune. Devo dirti che io sono sempre stata scettica, quindi fa parte proprio del mio credo. Prima provo una cosa e poi ci credo. Quindi io adoro gli scettici perché comunque anche il fatto di non credo a tutto, ma prima sperimento e poi se funziona ok, è anche a volte un, un bel modo per selezionare no, le cose. Sì. Beh, guarda, io ho fatto il, il processo inverso, adesso sono un po' più su questa modalità, ma prima era... Me lo, ci credo proprio perché me, semplicemente perché me lo dici sperimento e se non funziona dopo dico ah, no non ha, non ha funzionato mm -hmm. eh, io facevo andavo da sinistra a destra diciamo mm -hmm. ok se lo scettico okay. va da sinistra a sinistra il credulone se vogliamo va da sinistra a destra ma poi l'importante è che ci sia la sperimentazione con destra e da sinistra mi hai confusa comunque beh insomma da <ride> una parte o dall'altra ad esempio per le persone ho oh, questa modalità, nel senso che quando qualcuno mi dice qualcosa, per me è vera. Per i metodi o per le cose un po' magiche, per me le devo sperimentare. Mm. <ride> Sto dicendo la stessa cosa, come dire, che tu parta da uno stato di... Ehm, di nel momento in cui cioè, credo in quello che mi dici e poi sperimento per vedere se è vero, mm -hmm. oppure no, non ci credo, sperimento per vedere se è vero, L'importante è sperimentare. Ma sì, assolutamente, poi alla fine la, la verità la scopriamo anche noi se ci permettiamo ovviamente attraverso l'apertura di vedere una cosa per quello che è, perché poi ci sono le persone invece che affrontano in modo, mh, devo dimostrare che tu stai sbagliando. E allora quel, quella è ancora un'altra cosa, che quello ovviamente non... Eh, non dà possibilità a qualcosa di aiutarti, no? È come dire, fai il miracolo così vediamo se avviene, però sei tu che lo devi fare, no? Non può essere così, tu devi essere aperto a un miracolo, a una magia, a un qualcosa di bello che possa accadere nella tua vita e, e questa può accadere, tu devi aprirti a questa possibilità perché altrimenti non può avvenire niente. Detto poi alle 12.52, 52 è il numero delle pleiadi, è proprio <ride> bene cara senti c'è qualcosa che vuoi eh, proporre che ci sta ascoltando che vuoi offrire che vuoi dedicare anche okay. ah, sì. una cosina ho pensato a una cosa molto carina penso che mi potrà far piacere e, mh, avete la possibilità Mm, abbiamo deciso di riservarvi la possibilità di ricevere in regalo fronte spese di spedizione il libro di Wine Connection, questo qua, sì. vedete questo è... quale? Sei tu, non sei tu? No, io sì, sono, sono un po' più pettinata. Hai anche lo stesso vestito sì. No, no, però sono rossa, vedi? ok. No, no, no, lo stesso vestito. Fronte spese di spedizione, tra l'altro una cosa molto bella è che all'interno all troverete anche il link perché ci sono tutta una serie di contenuti gratuiti molto belli che hanno un valore di circa 300 euro che potete avere gratuitamente. All'interno c'è un'area riservata, non, non guardate nel libro per cercare l'area riservata, c'è un link a cui vi resi. No, perché Te lo dico così perché qualcuno mi ha detto ho il libro ma non trovo l'area riserv riservata, ma non è dentro il libro l'area riservata, devi accedere a un link che c'è tutti i fine capitolo, c'è scritto per accedere all'area riservata vai qui, tutti i registri e all'interno trovi l'audiolibro per i pigroni perché ci sono anche quelli che non amano leggere, ho scoperto. Ci sono una serie di meditazioni, non mi ricordo più se sono sei o nove, non me lo ricordo a memoria, se registrate che potete, che potete fare direttamente. Ci sono anche delle schede di approfondimento e dei video proprio che vi insegneranno tutta una serie di cose, tra cui l'esercizio di connessione con il cuore, che vi aiuta proprio a discernere, a vedere che cosa va bene per voi e che cosa non va bene per voi. E poi all'interno trovate tutto il metodo di Vine Connection. Quindi Bello, potete wow. utilizzarlo. Direi che penso che possa essere un bel, un bel regalo. E mette, metto il link in chat. Sì. Poi, cioè, penso che qualcuno del team abbia fatto anche il live. Io non sono capace a farlo, poi non troppa roba adesso. Allora, aspettate che mi metto il link in chat. Il link in dove si può... Sì, per voi entrate lì praticamente, date semplicemente il contributo delle spese di spedizione, questo libro è, è in, su Amazon, a parte che è diventato best seller il primo giorno. Il mm. eh, primo wow. giorno sono stati, sono stati scaricati in ebook mh, 2749 copie, adesso siamo a circa 5000. Wow. Sì, è una roba enorme, eh, per, tenendo conto che è un libro di... di di crescita personale e spirituale una roba non è Harry Potter Beh, vedete qui questo è il prezzo a cui è venduto su Amazon in più ci sono le spese di spedizione noi questa parte qui l'abbiamo tolta e ci sono solo le spese di spedizione non siamo una multinazionale per cui possiamo regalare <ride> completamente pagare tutto ma diciamo che almeno la parte che è connessa al libro noi ve la diamo vol volentieri quindi andando però su questo link che hai messo di sì. Christian. Abbiamo messo anche il tuo nome. Così. Questo è il mio nome, grazie. <ride> no. Abbiamo messo il tuo nome così almeno le persone sanno che quello è il link è corretto. Ah, ok. Bene. Ok, così almeno se voi andate lì potete, potete mh, ordinarlo. Vi arriva entro qualche giorno giusto il tempo di organizzare la spedizione. E poi, ovviamente, fateci sapere come l'avete trovato. Bello, un bellissimo regalo. Adesso ne prendo uno anch'io, perché io non ce l'ho. Ah, <ride> no. allora. Vabbè, ma a te te lo mando io, dai. Okay. <ride> Comunque, mi raccomando, vi dico una, un segreto, eh? un segreto che è, è incluso anche nel libro, che il metodo funziona solo se lo utilizzate. Non basta tenere il libro sul comodino, eh. Ah no, non è quello che magicamente fa le cose. Tenendo... Non è una bella energia, nel contempo il metodo bisogna utilizzarlo. Sapete, anche prima abbiamo accennato, eh, non è che si può delegare a qualcun altro di fare il lavoro per noi, siamo proprio noi che lo dobbiamo fare. Poi qualcun altro ci può aiutare, infatti io aiuto le persone, ma non sono io che faccio il miracolo. Il miracolo lo fa ciascuna delle persone che decide di lavorare su di sé. E questo è molto bello, perché ci dà ah. tanto potere. Non è più un dare il potere fuori, ma il prenderselo dentro. E fa sempre parte di tutto quello che stiamo imparando in questo periodo, penso no? Su questo assolutamente, sono assolutamente d'accordo, poi si potrebbero fare dei ragionamenti che ci prenderebbero altra mezz'ora. Comunque eh, <ride> è stato sintetizzato perfettamente quello che io ritengo essere eh, diciamo, un, un cammino di evoluzione, realmente di evoluzione. Eh sì. Perché se anche funziona, però il, il, come dire, il prezzo da pagare è che io devo delegare il mio potere a qualcun altro eh, e siamo, siamo ancora ingabbiati. Sì, perché l'evoluzione non è sto bene adesso, cioè non è lo stare un po' meglio o lo stare comodi in una situazione. L'evoluzione è andare verso la nostra parte migliore, esprimere quello che siamo veramente. E a volte passa anche attraverso purtroppo la sofferenza più siamo testoni e più non ascoltiamo i segnali della vita che ci dicono che magari c'è qualcosa da migliorare c'è qualcosa da lasciare andare c'è qualcosa che non è giusto per noi e, e più ovviamente questi segnali diventano forti ma se noi ci permettiamo di ascoltarli e di prenderci in mano il nostro potere che vuol dire anche chiedere aiuto ma un conto è chiedere aiuto a qualcuno un conto è delegare agli altri se qualcuno vi dice io ti guarirò non ci credere ti prego ti stanno prendendo per i fondelli nessuno ti può guarire da niente stiamo parlando spiritualmente eh? poi vabbè il discorso sarebbe lungo ma se tu dici ok ho ricevuto sento che devo fare qualcosa per me sento dei messaggi che mi dicono non so che devo partire per il tibet oppure ti è arrivato il libro oppure ti è arrivato un segnale che quella persona in qualche modo ti può dare l'input può aiutare. Allora lì puoi aprire le orecchie, tenere tenere aperto il cuore, ascoltare la vita e andare in quella direzione perché quella direzione sicuramente ha qualcosa da darti se ti è arrivato a un segnale. Ma un conto è quello, un conto è ascoltare, un conto è chiedere aiuto, un conto è delegare il potere a qualcun altro. Quello non è non è evoluzione. Ottimo. Ottimo, Patrizia, grazie, è stato bellissimo stare con te quest'ora insieme, in questo sabato pomeriggio, questo sabato mattina, d'estate. <ride> C'è qualcos'altro che vuoi dire, proprio come battuta finale, saluto qualcosa prima di salutarci? Eh, Sì, posso, posso dirvi questo, che mh, ricordiamoci, che noi siamo ignoranti mm? anch'io sono ignorante anzi la nostra più grande saggezza e consapevolezza eh, di essere ignoranti proprio ci aiuta a crescere perché quando noi ci mettiamo nello stato di consapevolezza della nostra ignoranza che vuol dire io non so che cosa è bene per me quello ci permette di aprirci delle strade miracolose e bellissime di cui non sappiamo neanche eh, l'esistenza quando noi invece attraverso il nostro ego vogliamo controllare tutto probabilmente ci stiamo limitando perché l'universo ha dei piani per noi meravigliosi che noi non conosciamo e questi possono avvenire l'universo ci può aiutare solo se noi ci mettiamo nello stato di aiutami a comprendere che cosa è il bene supremo per me perché io non lo conosco quando noi permettiamo a queste cose di accadere e lasciamo andare la paura che ci porta a controllare tutto allora i miracoli possono veramente avvenire e ci sentiamo veramente in pace e in questo vi può sicuramente aiutare la divine connection perché vi aiuta a mollare tutte le, tutte le prese e il bisogno di controllare tutto che non serve a nulla quindi il mio invito è proprio quello eh, Ogni tanto mettetevi proprio lì, centratevi un secondo e dite proprio universo mi arrendo, non so nulla, aiutami, aiutami ad aprire il cuore, ad aprirmi alle migliori strade che tu stai cercando di mostrarmi. Quindi questo è il mio suggerimento perché solo in questo modo noi permettiamo alla magia di entrare nella nostra vita, attraverso il controllo non facciamo nulla di buono. E con questo io vi, vi auguro veramente un cammino bellissimo di grande gioia, di grande pace, di grande apertura del cuore e soprattutto di contatto profondo con voi stessi, con noi stessi, con il tutt'uno che noi siamo tutti quanti. Perché Quella è la, è la strada che l'universo sta cercando di mostrarci e ricordiamoci ancora un'altra cosa. Che la spiritualità non è mettersi lì su una montagna e meditare tutto il giorno, la spiritualità è vivere questa vita nel migliore dei modi. E tutto quello che noi stiamo facendo nella nostra vita deve avere proprio il fine di migliorare la nostra vita, nel modo in cui stavo cercando appunto di, eh, di trasmettervi poc'anzi, arrendendoci proprio alle strade migliori che l'universo sta cercando di mostrarci. Quindi io con questo vi auguro veramente di aprirvi a tutto questo e di vivere una vita stupenda, meravigliosa, felice, piena di pace. Wow, L ultima cosa, dove ti possono trovare? Dove mi possono trovare? Beh, eh, il, il nostro sito è info-divineconnection.one, vi potete registrare lì e poi soprattutto nel gruppo Facebook Divine Connection. Potete fare la richiesta, lasciare la mail, rispondere alle domande e poi vi, vi verrà dato l'accesso al gruppo. Mm? Comunque ricordatevi il libro perché il libro è veramente qualcosa che vi aiuta, vi aiuta tantissimo perché ci sono tanti strumenti veramente utili. Ottimo. Okay. Eh, io ti ricordo invece che trovi questa intervista eh, su facebook.com slash Milone 81 christian senza l'acca, scritta all'italiana. Se <ride> vuoi essere informato, informata sulla, sulle prossime interviste, per esempio la prossima sarà Simona Salvino, che è una costellatrice, insegnante di costellazioni, che per esempio ha ehm, parlato col virus, quindi le costellazioni sono un metodo per dare forma e voce a qualsiasi cosa e Ha fatto questa costellazione di recente, proprio mh, interrogando, parlando, mettendo in campo il virus, il Covid e la situazione, e quindi ci dirà qualcosa su questo tema la prossima volta. Eh, quindi questa intervista le trovi su Facebook oppure per essere aggiornato, aggiornata su cristianmilone.com, puoi scaricare l'ebook omaggio e quindi verrai, verrete aggiornati verrà aggiornato sulle prossime, eh, sulle prossime interviste. Quindi grazie, grazie tanto Patrizia di essere stata qui con noi oggi e buona giornata e alla prossima. Buona giornata a tutti, ciao!